Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi nuova ricetta a base di avocado Ho scoperto l'avocado da un po' Però me ne sono innamorata solo ultimamente Trovo che si sposi bene un po' con tutto Il suo gusto è abbastanza neutro E quindi eh, ogni abbinamento si adatta perfettamente Per realizzare un, po', un bel po' di cose E questa volta vado a realizzare questo budino Barra smoothie, barra frullato eh, Sempre a base di avocado Ma con l'aggiunta anche della menta vi lascio subito agli ingredienti e alla ricetta, ma prima però lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se cliccate sulla campanellina rimarrete aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Se volete interagire con me invece commentate sotto il video e condividetelo se invece volete sostenermi. E niente, vi lascio subito alla ricetta. Taglio il mio avocado a metà. poi con un cucchiaio lo spello incomincio tagliando il mio metà avocado dentro il mio contenitore o il frullatore A questo punto si aggiunge un cucchiaio di uh, foglie di menta e mezzo cucchiaio di zucchero, ma dato che io ho preparato il mio sciroppo di menta andrò ad utilizzare questo e ne verso due cucchiai. La ricetta per realizzare lo sciroppo di menta lo trovate già nel mio canale Ma ne potete trovare un'altra anche nel mio profilo Instagram sotto uh, i post E ora vado a versare mezza tazza di latte Frullo tutto Ora prendo una tazza come questa perché l'ho fatto abbastanza denso perché voglio mangiarlo come pudino. Guardate la sua cremosità, è pazzesco. Se invece volete berlo come frullato basta aggiungere ancora un po' di latte e in questo caso va bevuto come un frullato, eventualmente aggiustate anche la menta e lo zucchero e anche questo sarà super buonissimo, solo che è da bere, la consistenza la scegliete voi, il risultato è buonissimo in entrambi i casi. E niente questo alla fine è il risultato il gusto è davvero buonissimo, ma non, vi non mi resta altro che dirvi di provarlo. Ora tocca a voi e lasciatemi scritto nei commenti cosa ne pensate, con quali altri ingredienti vorreste vedere la prossima ricetta o quali prossimi video vorreste vedere nel canale. Con questo è tutto, io vi mando un bacio e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!